una base, una base di ragionamento per osservare dei cambiamenti, dei mutamenti, ma dare anche delle opportunità. Sì, dare delle opportunità è un protocollo che crea una partnership tra Unisa e appunto l'assessorato alle politiche giovanili, proprio per dare eh, una possibilità in più ai nostri ragazzi eh, di, anche di formazione e anche di possibilità di tirocini. La messa in rete tra istituzioni è il segreto per dare una risposta ai nostri giovani, eh, quindi diciamo questo è solo l'inizio. Solo un inizio che si spera poi possa essere una proposta strutturata anche per creare una sorta di mercato del lavoro per questi ragazzi. Sì, sicuramente perché molto spesso i ragazzi, eh, incontrandoli, eh, ci oppongono: appunto, noi non sapevamo, non, non abbiamo letto, non abbiamo visto. Quello che vogliamo fare è proprio dare un ventaglio di possibilità che i ragazzi devono prendere al volo proprio per eh, a darsi delle opportunità, quindi è questo il nostro intento, lavoreremo per dare delle risposte. Eh, noi abbiamo iniziato a fare anche dei convegni ancora prima diciamo, di questa giornata, anche con, con il senatore eh, Pittella sull'Europa, eh, abbiamo, diciamo, eh, ab abbiamo mostrato delle possibilità che ci sono appunto, nel, commission nella Commissione europea, nella Corte di giustizia europea, eh, anche con, con l'onorevole De Luca che ha, ha dato diciamo, eh, ai ragazzi eh, una, una fotografia di quello che, so che è stata la sua esperienza alla Corte internazionale di giustizia Europea. Insomma, um, abbiamo già iniziato insomma, in maniera anomala eh, quindi, e continueremo per questa strada. Un importante protocollo d'intesa per dare opportunità nuove ai nostri giovani. Assolutamente, infatti devo dire che il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali della Comunicazione dell'Università di Salerno. È molto attivo in questo campo. Abbiamo un osservatorio, un osservatorio proprio per la partecipazione e la politica relativa a tutti gli inserimenti professionali, artistici, soprattutto tutto quello che in qualche modo ci servirà a recuperare l'esperienza di giovani che altrimenti si perdono. Questa è un'iniziativa un che noi abbiamo con l'osservatorio da, da quasi otto anni e siamo molto presenti e siamo veramente per la prima volta molto felici che il Comune di Salerno, con il quale ovviamente abbiamo un rapporto privilegiato perché per fare un esempio banale, nei, nei nostri corsi di scienze della comunicazione a tutti i livelli il più, più del 60% sono ragazzi che vengono da Salerno. D'altra parte voglio dire in questa prospettiva noi abbiamo da tre anni Sviluppata anche un accordo con dei licei eh, salernitani, per esempio il liceo d'Asso, in cui abbiamo concretamente istituito dei corsi di diploma in comunicazione, quindi maturità in comunicazione. Allora, a che serve tutto questo? Serve soprattutto, lo dicevo prima, a far vedere concretamente quali sono le opportunità locali, regionali, ma anche nazionali e internazionali per i giovani che possono in un qualche modo e devono esprimere il massimo delle loro competenze e capacità. Per poter raggiungere concretamente lo spirito giovanile che spesso sfugge all'osservazione adulta, bisogna essere capaci di capire attraverso le normali, le come dire, le, le competenze scolastiche attraverso quelle, sotto di quelle, competenze che invece vanno molto più al di là e che se noi siamo in grado di recuperare, individuare e valorizzare, a questo punto diventano occasioni di lavoro. Quindi io spero che con questo protocollo inizi una collaborazione straordinaria con la città di Salerno e quindi io sono molto felice che, che l'assessore ci ha dato questa opportunità per lavorare insieme. Sì, sicuramente. Eh, con l'osservatorio che abbiamo istituito nel 2010 al Dipartimento di Scienze e della Comunicazione, allora, e Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali della Comunicazione attualmente, ehm, abbiamo lavorato dall'inizio proprio sulle priorità, naturalmente, che mh, i giovani mostrano dalle rilevazioni che noi facciamo attraverso la ricerca sulla condizione giovanile, in particolare del territorio campano, che è un territorio eh, sicuramente eh, mh, diverso per alcune peculiarità rispetto alle altre aree eh, nazionali. E su questa base, cioè sulla base appunto della conoscenza, di quello che la ricerca nel contatto diretto, cioè avendo, costruendo insieme a giovani delle possibilità di progetti di, eh, pensandoli anche insieme quindi con una forte eh, componente giovanile attiva all'interno dell'osservatorio, a partire proprio dai giovani che fanno parte dell'osservatorio fino a quelli che si riescono a coinvolgere con reti molto ampie attraverso anche eh, i circuiti dei social media, della comunicazione eh, fin dall'inizio abbiamo cercato di capire e di puntare a quelle che sono le priorità. Eh, L'occupazione è naturalmente una priorità nella regione Campania, purtroppo eh, molto penalizzata da questo punto di vista nel, rispetto alla media nazionale e eh, questa eh, condizione occupazionale in realtà si accompagna anche a una condizione difficile che diventa più, in termini più ampi diventa esistenziale perché non avere il lavoro comporta una serie di ehm, ritardi, di difficoltà, di slittamenti nelle scelte di vita poi che riguardano anche la sfera personale, la sfera affettiva, familiare eh, amicale, quindi le relazioni sociali. Quindi a partire da quello che è ehm, il la rilevazione appunto che riusciamo a fare attraverso il contatto con i giovani eh, costruiamo delle possibilità possibilità che possono essere eh, che sono differenziate a seconda del segmento dei giovani perché i giovani non sono tutti uguali i giovani non sono tutti eh, diciamo, NIT quelli che si chiamano cioè, fuori dai circuiti formativi e lavorativi eh, non sono tutti eh, avvocati diciamo, all'imprenditoria eh, alla creazione imprenditoriale attraverso Startup ci sono tanti segmenti e a mio avviso, e con l'assessorato ci siamo trovati subito in linea su questo, bisogna guardare ai diversi segmenti di giovani e capire per ogni, eh, per ogni segmento quale eh, misura, quale eh, possibilità è, mh, è utile da costruirsi. Quindi percorsi di tirocinio mh, insieme appunto al Comune di Salerno, anche come esperienza pre-lavorativa, percorsi di ricerca naturalmente fatti insieme ai giovani, eh, percorsi di progettazione, cioè creazione di attività, di iniziative sui territori che vedono siano gli stessi giovani attori protagonisti, queste in sintesi diciamo le ehm, linee d'azione principali che sono oggetto del protocollo che andiamo a stipulare oggi e che sicuramente già al momento da un primo confronto vedono delle possibilità concrete di mettere in campo eh, questi obiettivi e quindi di perseguirli al meglio. C'è salione il professore Lia per questa opportunità che ci consente sempre di più di crescere come consiglio studenti ma anche soprattutto come eh, cultura e storia della, della università, noi abbiamo già in cantiere una grande iniziativa in collaborazione, collaborazione con l'osservatorio che sarà il ricordo dell'onorevole Abdo Alinovi, grande onorevole del Partito Comunista appartenente alla storia del Mezzogiorno che ci sarà il prossimo, che sarà il 20 giugno, il 20 giugno proprio qua, che nella storia dei Marmi, sarà un convegno basato sulla ricerca storica, politica di questa grande figura che ci ha lasciato a febbraio e che verterà e che coinvolgerà sia l'università, sia gli studenti e soprattutto le istituzioni.